ciao allora oggi parliamo di uno dei miei argomenti preferiti le ciprie allora oggi vi parlo di questa cipria della essence your better work fixing power questa qui che dice di essere gin proof waterproof eccetera eccetera intanto la confezione è un 9 grammi e costa 4 ,49 euro è questa qui che adesso ve la mostro aspettate Okay. All'interno della confezione, se la riesco ad aprire, ecco abbiamo la spugnetta. L'ho conservata per voi e quindi è perfetta anche per i ritocchi fuori casa. E poi c'era il prodotto che ovviamente ho finito, ma tanto lo vedrete. Ecco, per i ritocchi, dato che c'è la spugnetta, sarebbe stata comodo anche uno specchio. A mio avviso, e sarebbe stata davvero più completa. Comunque, sia una cipria da 4,49 euro. Allora prima cosa attenzione perché sbianca tantissimo il viso è una cipria compatta bianca e quindi sbianca davvero tanto quindi date una spolverata di cipria altra cosa fate attenzione perché la patina bianca si vede quindi rimuovetela da, è facile, si rimuovetela attentamente però è facile con un pennello la spolverate e viene via subito. Sbianca molto, quindi sì, e dopo bisogna fare un bel contouring oppure va applicato solo in alcune zone. Ma si nota, non è una cipria proprio, mm, non mi viene la parola, però per dire, come si dice quando voglio qualcosa che passi inosservato? Ecco, lei non passa inosservata se non prestate attenzione, però semplicemente un pennello largo, la spolverate via ed è che... Fa un po' di strato sul viso, ma eh, sempre la stessa cosa fate con molta delicatezza. Allora, l'unica cosa che, prima di farvi vedere il test, è che questa spugnetta, che è comoda per i ritocchi, usatela solamente in caso di necessità. Quindi se siete fuori casa, poi una parte con la cipria cipria e poi con l'altra parte andate a tamponare per rimuovere l'eccesso, perché eh, si nota, è inutile una cipria che si nota. Però io adesso passerei al test applicazione per vedere se è davvero gym proof e waterproof. Quindi iniziamo. Allora, proviamo questa cipria, è Better Work della Essence. Si vede che manca lo specchio, già cosa? Mh, perché ha la sua solita spugnetta e poi si presenta così. Allora andiamo a settarla, io invece della spugnetta uso una blender, ovviamente quando andiamo a provare una, una cipria dobbiamo fare una base ed è con il fondotinta e correttore che già sappiamo come si comporta, perché se no facciamo fatica. Dunque io con... Ok... Poi, pennello. Ok, allora. Dunque, adesso ci troviamo con il viso bello bello avendo la pelle mista dobbiamo andare a guardare durante il giorno che okay? intanto che la cipria non vada a ah, infilarsi nelle rughette del contorno e poi dopo come si comporta soprattutto sulla fronte e sul naso che sono i punti per me più particolari e vediamo se davvero non sia gym proof ma almeno che testi un pochino Adesso devo andare a finire il trucco perché questa cipria sembra impalpabile ma lascia un attimo un colore un po' più bianco, quindi bronzer, blush, illuminante, tutto in polvere per non andare a intaccare eh, la cipria, quindi niente creme ed è, vediamo, allora... 11.53, quindi il caso che davvero mi do una mossa ed è, iniziamo ufficialmente questo testo Allora, eccoci con l'aggiornamento cipria delle 18.37 quindi sono passate 6 ore? 6 ore, vediamo anche perché comunque si accintare a vedere come si comporta Allora, nelle pieghette non c'è andata più di tanto anche se un pochino è segnato è segnato ma non tantissimo come altre cipre quello che ci interessa è come si è comportata come opacizzazione allora naso lucido neanche tanto solamente ai lati e la fronte eh, si sì, è leggermente lucida ma neanche tanto per sei ore mi sembra che si sia comportato bene unica cosa è che, vabbè, adesso c'è la luce, quindi ok, però eh, dovete stare attenti a non eh, applicare la cipria, sì ma tende un pochino a sbiancare il viso, quindi dopo un po' di contouring va fatto, eh, però per il resto... No, sinceramente ho trovato ciprie che segnano molto di più, questo appena appena, ok... Unta solamente ai lati del naso, ma ci sta dopo sei ore e la fronte appena appena. però, se guardate, non risulta untissima quindi ed, ci sta, ci sta tutto. Mm. Per adesso direi che mantiene le promesse. Allora, l'ultimo aggiornamento, dunque, sono le 20:33, quindi direi che ed è. E ora di guardare la cipria come messa. Dunque, dunque, dunque. Ah, ho la cartina alle mani per vedere. Ha segnato un pochino il contorno occhi, ma ha segnato in una maniera impercettibile, quindi ok. E adesso vediamo le zone che mi interessano. Dunque, vi dico già che il naso, i contorni più che altro, i contorni del naso, sì, sono un po' lucidi, però sono le 20:33 e, e ora 34 ed è l'ho messo su che erano mezzogiorno più o meno quindi 8 ore e vediamo la fronte eh sì anche la fronte non scherza infatti a lucidità però sinceramente 8 ore eh, di cui comunque sia sono state in giro come avete visto sono andate in ambienti freddi poi in ambienti caldi e quindi ecco un bello sbalzo di temperatura il resto mh, posso provare ma non è eccessivamente unto sì, un pochino sì, però non eccessivamente, non si vedeva anche che non è altro punto, tranne la fronte un pochino e i lati del naso, direi che si è comportata anche bene. Sì. E quindi direi che questo era l'ultimo aggiornamento, ed è, ci vediamo a a considerazione Allora, finale. avete visto che è una cipria che non è il massimo, ma comunque sia funziona, effetto waterproof no. Effetto gin proof? Dipende, in inverno potrebbe essere, in estate sfudando ancora di più, incredibile, no. Comunque sulla mia pelle mista tende a durare abbastanza, quindi me la rende, me la lascia, ecco, opaca più a lungo. Il Su, suo lavoro lo fa, anche se non proprio questo wow di effetto, ma il suo lavoro lo fa. Scusate, eh. ok. Ed è comunque, attenzione sempre che è sbianca, attenzione che si vede, però... E applicata sul viso comunque sia ed tende a lasciare più opaca più a lungo la zona T non va a spostarsi durante il giorno non si agglomera con il fondotinta quando tende a lucidarsi di più quindi non fa macchie di colore quindi con un po' di attenzione usando un bel pennello largo e andando a rimuovere gli eccessi la cipria che funziona effettivamente eh, mi rende la pelle mista ed è più op opaca più a lungo ok sì, potrebbe essere comodo anche da portarsi dietro per i tocchi, come vi ho detto, attenzione con il pennellino, con la spugnetta. Ed effettivamente non è che ho tanto da dire, non funziona. Sì, ma niente di che, ne trovate i migliori. però ricordiamo che la cipria era 4,49 euro, quindi perché no? Unica cosa che devo segnalarvi nell'Inci perché sono presenti dei siliconi. Quindi questo effetto super opacizzante è dovuto anche a questo, Però niente, è una cifra da 4,50 euro, arrotondiamo, che funziona effettivamente sulla pelle mista, tende a funzionare. Ah, eh, se andiamo a fissare il correttore, non tende ad andare nelle pieghette, non lo secca, non le evidenzia di più i segni d'espressione quindi per questo, ok... Non va ad evidenziare le ruette o eventuali segni e quindi funziona. Sì, non avrà l'effetto waterproof, ma comunque sia funziona. Attenzione perché sbianca, se non ve l'ho ancora detto. Comunque sia, fatemi sapere qui sotto se l'avete provata, come si trovate, se vi ho incoraggiato perché adesso sta riuscendo, e in questo periodo sta riuscendo questa collezione, quindi magari è il momento di provarla con questi attorgimenti.